Oh, wow, sono ultra carico! Allora, Kratos, volevi energia? Vediamo se riesci a prendere questa! Ah! Tempesta di meteore! Puggello oscuro! Huh? Ah! Dove ha preso tutti questi poteri? Li ha rubati, ma dovrà ridarli indietro! Colpiscilo ancora! Ah! Magma Sfera! Raggello negativo! Ah! Ah! Davvero troppo! Guardate, funziona! Kratos ci è cascato in piedi! Ah! Sapevo che non avrebbe digerito il calore di un vulcano! Basta così! Kratos adesso mi distruggerà! La gialla negativa! Bene, adesso! Ma cosa... così gustoso! Non può finire! Ah. Ah. Ah. Sono davvero pieno! Coraggio, Kratos! C'è sempre spazio per il dolce, non è vero, Vulcan? Verissimo! Magma sfera! Oh. E ora... voilà! Attivazione! Sì! Ah! Bel lavoro, guardiani! Combatti! Saburo! L'arena di combattimento del Regno del Fuoco sarà un onore affrontare il leggendario Guerriero Mecha. Oh, caspita, ma che bella coppia di smidallati! Sì. E io dovrei sfidarli! Ma che accidenti! Ah. Ah! Ah! Taglio fiamma! Ah! Uh! <ride> Era più fiacco di una puzzetta dei Morcogon! Alla faccia tua? Beh, alla spalla tua. Boom! Taglio fiamma! piombo! Oh! No, grazie! Huh? E a un passo! A un passo dalla gioia al mio morte! Boom!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 Wow, wow. Sì, vittoria! Gormiti, gormiti, raggiungibili, chi mi ferma era, dormiti! Gormiti!